Oggi abbiamo due lavoretti da fare, nella prima ora terminare questo esercizio come minimo sulla ricorsione che abbiamo iniziato ieri e poi nella seconda ora volevo commentare con voi la possibile soluzione proposta all'esercitazione, alla simulazione d'esame della settimana scorsa. Okay? Vediamo insieme la soluzione, l'ho pubblicata pochi minuti fa e la scorriamo insieme una possibile soluzione, cioè quello che ho realizzato io per l'esercizio della volta scorsa, e invece domani faremo l'ultimo esercizio possibile. Ok, allora, rimaniamo sul pezzo del meteo, ehm, eravamo, ci siamo lasciati in grosso modo su questa funzione, no? in cui a parole ci siamo convinti che questa procedura ricorsiva sia giusta, no? funzioni e risolva il problema, trovi la soluzione che ci serve, a patto ovviamente di implementare tutte quelle... Eh, metodi, accessori di cui questa funzione ha bisogno da dove partiamo? Beh, io partirei da qua, dal fondo dal fatto che riconosco che lo stesso eh, insieme di operazioni va ripetuto per tutte le città disponibili eh, allora mi conviene costruirmi una piccola lista che contiene queste tre città e lavorare generalizzare un pochino il codice facendo in modo che la procedura ricorsiva eh, analizzi la lista, scandisca la lista e non debba necessariamente eh, avere i nomi delle città calificate quindi questo è un primo passaggio che significa che all'interno del modello dovrò gestire una lista di stringhe che contiene le città E questa lista dovrà contenere le tre città, allora qui possiamo decidere se queste città ce le andiamo a leggere nel database, oppure le cabbiamo lì dentro. Um, così come anche un altro numerino che è 12, mi piacerebbe portarlo fuori dal codice. No, semplicemente metterlo mettono come costante in modo da avere il codice più, pu più pulito possibile per cui se devo poi modificare qualche cosa generalizzarlo in qualche modo lo posso fare al di fuori quindi aggiungo anche eh, final int che si chiama questa max visite uguale 12 mettiamolo come costante esterna definita a livello di classe e quindi questo non è più 12 ma diventa max visite qua dentro quindi questo lo eh, posso generalizzare mettendo questo caso normale come ciclo che va a vedere le varie città eh, due punti come l'ho chiamato città mm. Purtroppo città singolare e plurale si dice nello stesso modo, per cui questo sarebbe città plurale. Le città, per ogni città delle città, allora se la città non ha ancora max visite, aggiungi la città, fai la ricorsione e rimuovi l'elemento appena aggiunto. E questo lo ripeto... Eh, ah, non mi fa l'autodentazione perché ero di sintassi, ok. E questo lo ripeto... Indentiamolo a mano. Per tutte e tre le città. dobbiamo ricordarci di popolarla questa lista città ma lo facciamo nella procedura principale questa è solo quella ricorsiva che dà per scontato che questa lista ci sia quindi sempre incrementalmente possiamo dire che se la città non ha ancora max visite possiamo immaginare di avere un metodo che calcola questo no? quindi questo metodo potrebbe essere eh, numero di visite di visite della città C all'interno del viaggio è minore di max visite no? quello che abbiamo detto prima parole in Java lo si chiama così non si chiama alla Java quindi con la lettera maiuscola in mezzo quindi se questa città nel viaggio è visitata meno di max visite volte vuol dire che ha senso provare a visitarla ancora una volta se no non ci devo provare e quindi passerò all'iterazione successiva del ciclo forum quindi qua abbiamo già quasi il codice dobbiamo implementare questi due metodi come minimo calcola costo e numero di visite allora cominciamo a implementare il numero di visite perché è più semplice che riceve una città e la mappa che contiene il viaggio e mi conta, deve contarmi il numero ma mi fa il numero di volte in cui questa città viene visitata, quindi niente di più semplice, andiamo a vedere tutte le città visitate che sono qua il secondo elemento della mappa quindi string visitata che sono in viaggio punto values e tutti i valori della mappa, ovviamente sono valori molto ripetuti cioè c'è tante volte la stessa città non mi interessa in quale giorno è stata visitata noi abbiamo una mappa che contiene solo i giorni già visitati, non è il vettore che contiene tutti e 30, contiene, se siamo a step 5 contiene solamente 5 elementi. Quindi per tutti gli elementi della, della, de, delle città già visitate, se eh, la città visitata è la stessa di C, allora la conto. non è per nulla efficiente, ogni volta mi faccio una scansione, se, se poi la voglio fare più efficiente la cosa migliore sarebbe tenere traccia di tre contatori, ogni volta che aggiungo una città lo incremento, una volta che tolgo la città lo decremento e così non devo scandire la lista ogni volta, ma ho già, il, tengo traccia del conteggio delle città che ci ho messo dentro. Um. Sicuramente sarebbe più efficiente, ma per il momento puntiamo a avere una, funzione, una, una soluzione che funzioni. Dopodiché c'è la calcola costo che viene chiamata alla terminazione. Facciamoci creare il metodo privato calcola costo che a questo punto deve scandire tutti i giorni del mese e per ciascuno applicare la formula. La formuletta cosa dice? Andiamo a riprendere il testo, che non è questo, ma è questo, e diceva devi sommare un fattore C ogni volta che cambi città e un fattore K per U ad ogni giorno. bene allora sono in calcolo a costo costo parte da zero e poi via via lo incremento analizzando le visite che ha fatto questo signore Allora a questo punto devo scandirmi il mese in ordine dal giorno 1 al giorno L dom int giorno uguale 1 la mappa non mi aiuta perché se cercassi di navigare il key set avrei le città in disordine no? ordinate per esce non ordinate per valore e quindi non potrei capire quando cambio città quindi dal giorno 1 a giorno minore uguale l'ultimo giorno del mese minore uguale perché stiamo contando da 1 a 30 non da a 29. E a questo punto devo incrementare il costo di due fattori, eventualmente il fattore C ed eventualmente il fattore K per U. Allora, C e K li possiamo definire come costante. 100, che era C se non sbaglio. era eh, un euro ok, costanti le mettiamo qua, li mettiamo il punto zero, facciamo, si vede meglio che sono dai double, mettiamo il punto zero Posso definire come costanti potrei, oppure potrei definire come variabili che vengono inizializzate quando chiamo l'avvio la, la, la, della procedura ricorsiva. In questo caso ci, ci cambia poco, nel senso che l'esercizio non ci chiedeva di poterli variare. Quindi... Allora, io devo aggiungere costo se ho cambiato città, quindi se la città di questo giorno è diversa dalla città di ieri città di ieri devo ricordarmela quindi beh, ovviamente il primo giorno non c'è ma vado a vedere se la città di oggi com'è la città di oggi? viaggio.get di giorno questo mi dà la città se è diversa da quella di ieri quindi not equals quindi equals con not davanti dalla città di ieri se la città di oggi è diversa dalla città di ieri pago la penalità C e poi ovviamente la città di ieri la metterò da giorno a quella di oggi e qui ho tenuto conto del primo pezzettino della formula del costo Poi c'è il secondo pezzo, K per 1. Il K per 1 è un pochino più antipatico, perché uno perché lo conosce. Devo trovare la umidità nella città di oggi. Allora facciamo così, diamo un nome alla città di oggi, visto che la, la, la dobbiamo scrivere 27 volte diamogli un nome poverina così è anche più chiaro quindi umidità nella città di oggi in che giorno? nel giorno di che mese? e il mese ce l'abbiamo? era questo mese M che però mh, nella procedura di ricerca ci siamo persi in certo senso quindi in qualche modo dobbiamo riuscire a recuperarlo M blu, 2013 quindi a questo punto mi serve sapere, io so che il giorno, il giorno 7 il 7 di prima dicevamo prive ma dobbiamo andare a recuperarlo quel valore del 2013, l'anno è fisso, qual era la temperatura relativa in quella città. Allora, questa operazione qua tra l'altro ci serve molte volte, no? perché questa funzione calcola costo, vabbè in realtà la calcoliamo all'interno del caso terminale della ricorsione. Quindi verrà comunque attivata un certo numero di volte e eh, ogni volta che viene chiamata questo trovare unità nella città viene calcolato per ciascun giorno, quindi 30 volte. Quindi non, non farei una query nel database a questo punto, no? cercherei di prepararmi già i dati in memoria per poter estrarre queste informazioni. Allora, il giorno ce l'ho, l'anno è fisso il mese, e il mese lo devo in qualche modo salvare, lo conoscere. Chi lo conosce il mese, in realtà il mese lo conosce il controller. Noi non abbiamo ancora scritto nulla nel controller come no? metodo di calcolo, ma di sicuro il mese lo prendo dall'interfaccia utente. Quindi il controller passerà al modello l'informazione sul mese, che alla procedura ricorsiva non interessa di per sé, perché lei lavora, a lei basta semplicemente sapere qual è l'ultimo giorno del mese, ma la procedura di calcolo delle distanze sì. Allora, possiamo, secondo me adesso, abbiamo gli elementi per poter decidere qual è la, la, la funzione, no? il metodo che il controller deve chiamare. Il controller non chiama direttamente la procedura ricerca, tra l'altro è privata, l'abbiamo messa privata apposta. Il controller chiamerà un metodo pubblico che restituisce la, eh, la soluzione migliore, adesso poi decidiamo sotto che forma, Mettiamola voi per il momento, ma poi dovremo modificarlo, e abbiamo un metodo eh, ricerca vi viaggio. Eh? Ad esempio, questo metodo ricerca viaggio riceve come parametro solamente il mese. No? Cioè, L'interfaccia utente, quando premo calcola, l'unica informazione che ha è il mese, e questa informazione il controller la deve passare al modello, dopodiché questo valore del mese il modello se lo salva e, e la procedura di calcolo del costo lo userà. Quindi qui abbiamo una variabile privata del modello che nel momento in cui calcolo ricerca-viaggio viene salvato, prima di tutto. Quindi salvo il mese perché mi serve nel calcolo del posto. E poi cos'altro fa questa procedura ricerca-viaggio? Beh, di fatto... avvia la ricorsione quindi deve chiamare la procedura di ricerca passandogli i tre parametri di cui ha bisogno un vettore viaggio vuoto una mappa viaggio vuota tanto poi lui ci lavora lo step che è il primo giorno del mese e l'ultimo giorno del mese per ora metto 30 ma non è Quindi questa è l'operazione che deve fare la procedura principale, la procedura viene chiamata dal controller, prepara le cose e poi lancia la ricorsione. Prepara i suoi dati che la ricorsione servirà, e i valori, le variabili. Dopo che la ricorsione avrà finito, questa procedura dovrà prendere il risultato da quanto la ricorsione e ritornarlo al controller in una forma che il controller piaccia. Quindi deve togliere proprio il void e sostituirlo col tipo di dato una lista che contenga i dati che servono a controller per poter visualizzare allora due sottoproblemi uno facilissimo devo creare una mappa e va bene mapp.itnker string viaggio la creiamo qua vuota e quindi qui ce l'ho L'altro problema che ho è l'ultimo giorno del mese. Come faccio a saperlo? Beh, allora o ci facciamo tre if oppure vediamo, non lo so. Esiste una cosa del genere. l'oggetto month non ce lo dà c'è un temporal adjuster che ha c'è un metodo last day of month quindi prende un oggetto local date date è un oggetto local date che possiamo creare come vogliamo poi gli applichiamo un temporal adjuster di tipo oh, perso, mi sono perso, di tipo last day of month e ci dà un altro local date che è la data che abbiamo preso aggiustata mettendoci l'ultimo giorno dell'anno l'ultimo giorno del mese perdone. da lì possiamo stare il giorno del mese sotto forma numerica okay? se facciamo così tranquilli che non siamo noi a fare i conti e non ci dimentichiamo qualche cosa se no in questo caso come dicevamo prima sappiamo quell'anno è fisso il 2013 uno va a applicare la regoletta 30 giorni a settembre con aprile giugno quello che è e la codifica però così diciamo, è più comodo allora cosa vuol dire vuol dire che io devo prendere una local date che è il primo giorno il primo giorno del mese come lo calcolo? questo lo so uguale local date punto of ricordiamo tra i vari metodi factory il metodo of è quello che me lo costruisce conoscendo anno, mese e giorno e quindi io conosco anno, mese, giorno, l'anno è il 2013, il mese è M e il giorno è 1. Eh, IAR ovviamente è una costante che aggiungo qua. conosciuto il primo del mese posso trovare l'ultimo del mese abbiamo detto che primo giorno punto with okay. dicevamo che with è, i metodi di tipo with sono i setter degli oggetti immutabili un setter cambia un campo Invece un metodo with restituisce un oggetto nuovo con un campo che è stato modificato, con una sua parte che è stata modificata. E quale modifica viene fatta? È definito dal. Beh, o posso impostare, mi serve il giorno e mese, cambio semplicemente il campo anno e il campo mese, ma non è il mio caso, oppure uso un algoritmo di, di adjusting. Quindi with temporal adjuster, e quale temporal adjuster uso? Ce ne sono, posso inventarmi il mio, ma ce ne sono già. Dov'è? Temporal adjuster, scusate, con la S ho già una classe statica che mi dà un po' di temporal jaster costruiti last day of month. Okay. questo è il modo forse più rapido per trovare l'ultimo giorno del mese quindi il, la mia famosa variabile ultimo giorno del mese altro non è che ultimo giorno punto get day of month e ho estratto questa informazione senza sporcarmi le mani se volete fare gli if, fate gli if allora perché siamo arrivati a fare questo? perché siamo arrivati al punto in cui ci serviva ad esempio conoscere il mese e già che ci siamo abbiamo anche scritto l'istruzione di avvio della ricorsione eravamo dove? eravamo dentro il calcolo del costo allora, trovare umidità in un certo giorno adesso io posso sapere qual è il giorno che mi interessa il giorno che mi interessa qual è? è l'anno è sempre lo stesso il mese è M, dis.m ce lo siamo memorizzati il giorno del mese è eh sì, non si chiama giorno, siamo oggi no? questa è la data che mi serve la data che ho posto da 2013 mese m, quello che abbiamo salvato prima giorno questo il giorno è la variabile su cui stiamo ciclando Quindi nel giorno, oggi. Questo è ciò che dobbiamo fare. Allora, a questo punto abbiamo tutto. Abbiamo... abbiamo la tabella situazione, noi essenzialmente dobbiamo andare a selezionare una data nota e una località nota ed estrarre l'umidità in quel caso. Le possibilità sono due, o ci facciamo una query nel database ogni volta, oppure ci costruiamo delle strutture dati in Java io sto pensando a una, una lista di mappe un array di mappe che velocemente data queste due informazioni la città e la data mi tirano fuori l'umidità mm. eh, io ho due dati e mi serve un terzo due dati da usare come chiave in qualche modo quindi mi potrei fare una mappa in cui lo, la, la chiave sia la combinazione città e data, eventualmente. Oppure mi faccio tre mappe, una per Torino, una per Milano e una per Genova. Quindi in realtà queste tre mappe vanno a finire dentro una lista di mappe, per cui il primo passo indicito la città mi dà la mappa delle umidità di quella città in tutto l'anno, a questo punto già che ci sono. E poi vado a estrarre il valore. è abbastanza indifferente, ma di sicuro dobbiamo leggerli questi dati prima. Quindi noi possiamo immaginare di avere una mappa in cui la chiave è la coppia città è data e il valore è un double, è l'umidità le umidità. Una volta questo oggetto città data non ce l'ho ancora, c'è cioè un oggetto che è un campo stringa che contiene città e un campo data che contiene una local date e lo userò come chiave con questo campo è facile cioè con questa struttura dati che devo ancora costruire a questo punto è facile perché la umidità nella città di oggi, nel giorno di oggi, accedo alla mappa e me la faccio dare dovrò crearmi un nuovo oggetto, come si chiama, come ho chiamato, umidità città che abbia la città, che ha, città data, che abbia la città e la data e poi faccio un accesso alla mappa. Quindi sarà qualcosa del tipo eh, umidità uguale la mappa, quindi le chiamiamo le umidità, punto get, e gli devo passare un oggetto che abbia la mappa, non posso passare separatamente la città e il... il e la data, quindi dovrò passare un unico oggetto che ho chiamato città data, a cui passo la città e la data. chiama le unità, no? Questa è? Ok? Quindi, allora, adesso abbiamo spostato il problema a costruire questa mappa. Quando la costruiamo? E per costruirla ci serve una query nel database, Quindi ci sono dei passaggi da fare. Passaggi che sono relativamente tranquilli perché non sono dentro la procedura ricorsiva, la quale è praticamente fatta. Allora, questi passaggi dove li faccio? Devo popolare, creare e popolare questa struttura dati. E ovviamente avere questo oggetto. Allora, questo oggetto cittadata facciamo in fretta a farlo. Creiamo la classe cittadata all'interno del package Bing va benissimo. E questo avrà semplicemente una private string città e una private local date data, dopodiché, eh, i soliti passaggi: genero il costruttore, genero. Uh, getter setter e fondamentale genero escode equals perché questa qua la sto usando come chiave in una mappa in un hash table escode equals che usino sia il campo città sia il campo data perché vogliamo ovviamente che entrambi devono essere uguali per poter riconoscere quale umidità ci serve e vabbè vi fare il suo lavoro mettendo insieme l'hashcode della città e l'hashcode della data delegando essenzialmente a, agli oggetti sottostanti se dimentichiamo questo hash code non funziona niente okay? allora con questo oggetto città data il modello dovrebbe essere, arrabbiarsi un pochino meno no? come errori e se ovviamente va, va popolata questa struttura dati ma il codice compila, non dà errori qua eh, e quindi semplicemente, prima di dimenticarcelo, aggiorniamo il costo aggiungendo al costo attuale il K per l'umidità, così calcolato. Fatto. Adesso, come sempre, ci siamo, abbiamo finito una funzione ma ci siamo lasciati dietro del lavoro da fare. lavoro da fare, allora se non, se non sbaglio, devo trovare, devo popolare la lista delle città, che l'ho dichiarata ma non ho ancora riempita, e popolare la lista dell'umidità. Questo dove lo faccio? Lo faccio nella funzione sopra, che è la ricerca a viaggio, che è il maggiordomo della funzione ricorsiva, cioè li prepara tutto bene in modo che la procedura ricorsiva possa lavorare direttamente. Uh, allora, lista delle città. Posso essere pigro oppure posso essere pigro le metode 3, uguale aperta tonda Torino-Milano. Se no, tanto devo comunque chiamare il DAO perché mi serve per le nudità Quindi tanto male. Io devo comunque chiamare un DAO che come si chiamava la classe MetodAO. E quindi l'elenco delle città... e poi eh, New metodo oh, non gli piace il PEC, e poi mi serve l'elenco dell'umidità, possiamo anche qua chiederlo al DAO. Tutte tanto non ne ho tante, volendo potrei limitarle al mese selezionato, cambia poco. Allora, implementati questi due metodi dovremmo essere abbastanza a posto il metodo get elenco città è abbastanza, vediamo se c'è già qualche cosa, c'è un get all situazione, get -all media e basta, vabbè allora dobbiamo implementarlo da zero crea un metodo dentro il DAO e cosa devo fare? Beh, semplicemente una select distinct, no? Distinct. E la colonna si chiama località, from, situazione. C'è una n di troppo. Questo. Tanta fatica per questa lista qua, no? ed è eh, che veloce allora ora finisco una stringa scritte un milione di volte, vero? E di mezzo abbiamo... Sì, questa, qui c'è una versione di Bconnect un po' vecchia del 2014, in cui chiamavamo esplicitamente un metodo di factory, di GetInstance, ma non facciamoci distrarre da quello. Nell'ultima versione usiamo direttamente un metodo getConnection, dopodiché avevamo StateMet, PrepareStatement, st uguale connection.prepare dsql, abbiamo il try-catch, mettiamo la connessione dentro, chiudiamo la connessione e eseguiamo la query. E per ogni, risultato della query, per ogni risultato della query aggiungo un elemento alla lista. Dalla colonna che si chiama località. questa era quella facile l'altra invece mi doveva restituire l'elenco umidità che era una mappa di questo genere deve restituirmi allora dal punto di vista della query è semplice perché mi serve per ogni città, per ogni data il valore dell'umidità quindi semplicemente un select non di distinct ma di località, virgola, data, virgola, umidità, completo località, data, umidità, from, situazione quindi la qui è banalissima poi il metodo del DAO dovrà prendere quei tre campi, primi, delle prime due colonne, insieme del del all'oggetto città data e aggiungere una mappa, associando a valore il valore della umidità. Quindi cambia leggermente il modo che abbiamo di trattare il result set, ma per il resto è molto simile. Allora, sempre dentro il DAO, ci facciamo creare il metodo GetElencoUmidità, getelenco umidità per pigrizia copio elenco città e poi ovviamente andiamo a modificare Get elenco umidità userà una query di questo genere quella che abbiamo appena fatto cioè tutte le umidità e alla fine però non deve avere una lista di stringhe ma una mappa e quindi creiamo una nuova hash map in cui memorizzare questi dati dopodiché facciamo la query la, la prepariamo la, la eseguiamo quello ciò che cambia ovviamente è qua cosa me ne faccio col singolo risultato allora devo aggiungere per ogni risultato che trovo devo aggiungere nella mappa un elemento che è una chiave e un valore la chiave che cos'è? la chiave è la coppia città data la cui città è set.getString di località e la eh, Data è eh, result set.getDate di data, punto, to local date chiusa tonda. Qui ho, ho costruito l'oggetto città data, la mia chiave. Virgola, il valore che cosa sarà? Il valore sarà getDouble della colonna che si chiama umidità. torno ovviamente alla mappa adesso ci manca ancora qualcosa Allora andiamo dall'inizio, il controller a un certo punto chiamerà ricerca viaggio, ricerca viaggio li passa il mese. Dal mese calcola l'ultimo giorno, va bene. Calcola l'elenco delle città, calcola l'elenco dell'umidità e poi lancia la procedura ricorsiva. La procedura ricorsiva cosa c'è qua che non gli piace? ah no perché c'è questo scritto qua sotto eh, trova i... trova se c'è la soluzione minima ed eventualmente la salva allora manca ancora questo pezzettino qua salvare la soluzione la soluzione io come sto rappresentando, come mappa viaggio Quindi mi devo, ogni volta che incontro una soluzione migliore, oltre a chiaramente tenere traccia del costo minimo, devo salvarmi il mio viaggio migliore. Quindi se il mio viaggio è una mappa, potrei salvarmi ovviamente una copia di questa mappa. Quindi lo chiamo viaggio migliore. Quindi qui, salva la soluzione trovata, potrebbe essere salvarsi dentro il viaggio migliore il, il viaggio corrente, di cui ho appena calcolato il costo e mi sono appena accorto che il costo è minimo rispetto a quelli che ho già visto finora. Allora, questo viaggio migliore è poi ciò che... Alla fine devo calcolare. Cioè alla fine della ricorsione dentro questo dis.viaggio migliore ci sarà l'istruzione di viaggio per il nostro tecnico che deve fare il lavoro ricorsivo, che deve fare il lavoro in città. Ok? Concettualmente, siamo d'accordo? Perché c'è ancora un errore di programmazione qua. La programmazione è che quando io faccio viaggio migliore o uguale viaggio, non sto salvando una copia della soluzione che ho, ma mi sto salvando un riferimento, copia del riferimento, alla struttura dati mappa. Questa struttura dati mappa, la struttura viaggio, cambia in animazione, nella ricorsione la stiamo cambiando milioni di volte. Quando io scrivo viaggio migliore uguale viaggio, è semplicemente sto facendo un riferimento a quella struttura quello, quello dati che sta cambiando. Per cui la prima della io non mi sono salvato il viaggio, viaggio. migliore. Ho salvato il riferimento al, alla mappa al viaggio, che nel frattempo è capito dopo il valore migliore è ancora cambiato due volte. Quindi quando mi voglio salvare qualche cosa, non mi basta salvarmi il riferimento a quella cosa ma devo farmene una copia. Non siete convinti? Sì. Ok, se provate, possiamo anche provarlo così, alla fine viaggio migliore una mappa vuota, perché alla fine della ricorsione, visto che noi prima di uscire dalla ricorsione togliamo ciò che abbiamo appena messo, lasciamo la mappa alla fine di tutto vuota, così come l'abbiamo provata. Quindi qua mi devo salvare una copia della soluzione trovata. E questo capita sempre, che abbiate una mappa, che abbiate una lista, una qualunque collection, se copiate il riferimento della collection, non vi state facendo una fotografia istantanea di che cosa c'era la collection in quel momento ma state semplicemente dicendo, beh, se non voglio chiamarlo viaggio è un viaggio migliore, ma è la stessa problematica, sono due variabili diverse che puntano a questo insieme di elementi. Se questo insieme di elementi cambia, arrivando a viaggio arrivando a viaggio migliore, troverò sempre gli elementi cambiati, non quelli che c'erano in questo momento. Qui, qui, di qua devo creare una mappa nuova che contenga una coppia del contenuto di quella mappa lì. Eh, quindi viaggio migliore devo creare una nuova una nuova mappa quella era una hash map questa lo continua a essere maledetto questo che mi cambia sempre la tastiera, devo capire cos'è e diciamo che per fortuna abbiamo già un metodo mappa che costruisce una nuova mappa con gli stessi mapping della mappa specificata quindi non dobbiamo copiarli a mano uno a uno, no? è già il costruttore che ce lo fa quindi li passo viaggio chi crea una nuova mappa che contiene gli stessi elementi una coppia degli stessi elementi Ma a questo punto la mappa viaggio migliore è separata, cioè, se cambiamo. Um... Fatemi fare un disegnino. Cioè noi quello che avevamo era viaggio no? che è una variabile, Java che punta a che cosa? Punta un oggetto di tipo mappa. L'oggetto di tipo mappa contiene tante informazioni. Quindi mappa un oggetto di tipo, eh, si chiamava classe data verso un double, poi un altro oggetto di tipo classe data verso un oggetto di tipo double e così via. Quindi questo oggetto mappa dentro tiene i riferimenti all'oggetto classe data e all'oggetto eh, double corrispondente, all'oggetto classe data città data, e all'oggetto double corrispondente e così. Classe data, umidità, double. Se noi facciamo viaggio migliore, Viaggio migliore, uguale viaggio stiamo facendo questo. Così. Quindi è chiaro che ogni volta che attraverso viaggio facciamo un appunto, un remove, modifichiamo questo, arrivando al viaggio migliore con la roba versione Io non voglio questo. Io quello che voglio fare è creare un altro oggetto mappa. che dentro di sé abbia gli stessi oggetti e lo chiamo viaggio migliore via. a questo punto se nel viaggio qualcuno mi cancella un oggetto sta cancellando questa freccia qui dicendo questo oggetto qua non è più collegato a mappa a questa mappa di viaggio ma Ovviamente è ancora collegato alla mappa viaggio migliore. E quando io faccio remove, non è che distruggo l'oggetto. Tolgo il riferimento che questa mappa ha rispetto a quella chiave, a quell'oggetto chiave. Eh? E l'oggetto non viene distrutto, e in Java non c'è nessun modo di distruggere un oggetto. È Java stesso che lo distrugge quando si accorge che nessuno più lo usa la mappa 2 sta usando e quindi l'oggetto rimane lì ok? sono cose un po' di base però quando uno è a 20 livelli di ricorsione dentro, anzi 30 se sbaglia questo sta modificando un oggetto diverso da quello che sta pensando di modificare ok è una piccola modifica new age map anziché semplicemente un uguale ma cambia completamente il significato e fatto così abbiamo praticamente finito nel senso che la, la nostra procedura madre ricerca viaggio può tranquillamente restituire ehm, questa mappa quindi noi abbiamo detto non sappiamo cosa restituire il controller ma possiamo restituire questa mappa e al termine della ricorsione noi possiamo restituire di migliore che inizialmente diciamo per sicurezza come salvagente prima dell'inizio della ricorsione mettiamolo a null se qualcosa va storto nella ricorsione ce ne accorgiamo perché restituiamo il chiamante un null e dice guarda che non ho trovato la soluzione. Tanto dentro la procedura ricorsiva non gli serve leggerla questa, eh, questa variabile. Lui semplicemente la usa per salvarsi la cosa migliore che ha visto. E poi solamente la procedura principale, quando la ricorsione è finita, lo può restituire allora se non sbaglio non ci manca più nulla dobbiamo solamente più agganciare questo metodo ricerca viaggio al controller allora tu calcola cosa fa il controller? trova il mese quindi m uguale box mese punto get value poi la stessa cosa di sotto se il mese non c'è non far niente altrimenti fai il valore fai ciò che devi fare ciò che devi fare è chiamare questo metodo ricerca viaggio quindi lancia la procedura ricorsiva che quando termina se termina, se non si pianta incrociamo tante dita mi darà la mappa che mi dice per ogni giorno e per ogni no, per, per ogni giorno dove andare e questo te lo posso dire quindi ti posso dire che eh, il giorno in map.chiset per ogni giorno posso dire in che città andare, quindi dirò uh, text posso dire giorno per 100d, freccia città per 100s a capo, Due il giorno è g, la città è map.get di eh, g. Questo è stampa disordinati i giorni, ma pazienza, ma se sistemiamo dopo, basta mettere in ordine chi serve. integer string, che vuoi? Model? Fammi salvare model? Ok. Allora, ancora una cosa, mi sono ricordato che qui dentro abbiamo un minimo costo che non è stato inizializzato. Quindi quando entra una ricorsione, quanto vale il minimo costo, lo devo metterlo a un valore grande prima di iniziare quindi dentro la ricerca viaggio prima del tra le varie cose che inizializzo dovrò anche inizializzare così come metto a null il viaggio migliore anche il minimo costo lo metterò al massimo valore in modo che appena trovo la soluzione proprio. e per darmi un minimo di fiducia quando siamo qua posso anche salvare nella, sulla console che il costo va è diventato, è sceso a min costo no print line, non, non mi serve sulla console dovrei vedere mentre l'algoritmo lavora via via un valore che diventa sempre più piccolo ogni volta che trovo una soluzione nuova ok proviamo non ho troppa fiducia che funzioni perché in realtà abbiamo scritto tanto codice senza provarlo Magari i metodi del DAO potevamo provarli, spendere 10 secondi a provarli, a scrivere un piccolo main di prova. Quindi adesso se tutto funziona, non è bravura ma fortuna. Se non funziona è semplicemente normale. Allora. No, questo. questo lo guardiamo dopo. Allora, mese, aprile, abbiamo visto che funziona ancora, calcola. Beh, ovvio. Allora, qui c'è qualcosa che non va, direi, a occhio e croce nella procedura ricorsiva. Che fa un certo numero di livelli di ricorsione fino a quando non mi becca un bel bell'ull pointer exception qua. No, null pointer exception qua chi può essere solamente questo oggetto no, in questa istruzione della riga 99 l'unico l'unico oggetto che stiamo usando che stiamo dereferenziando questo è questo l'umidità quindi vuol dire che l'umidità qua è null perché è null che io l'ho calcolato sopra eh, perché probabilmente il DAO mi ha restituito un null adesso andiamo a vedere mettiamo un bel break qua e riproviamoci in debug questa volta allora qui c'è questo elenco umidità proviamo a farlo eseguire per una volta vediamo quanto vale l'umidità No, è una mappa, no, non è nulla, eh. che però è key set null, quindi una mappa vuota, non contiene elementi. Allora non va bene. Stoppiamo e facciamo ripartire. E questa volta entriamo dentro. Allora in SQL, qui crea la mappa infatti la, pampa, la mappa viene creata connection prepare statement, esegue la query entra nella mappa entra nel result set e aggiunge cose quindi questa mappa qui perché chi è uguale null meglio su uguale null Però ci sono di debendà, non mi fa vedere quali sono, ci sono. Va bene, allora facciamola terminare. Scusa? Nel, no, nel DAO no, perché la SQL non è case sensitive quindi il nome delle colonne quando lo scrivi dentro è indifferente da maiuscola e minuscola allora le umidità abbiamo visto che è, un, è uguale nulla eppure eravamo dentro ok, adesso non è nulla quindi andiamo avanti Sì, ah, mancano, delle mancano, delle mancano, delle mancano, delle mancano delle date. Mancano delle date. sì, è vero. E questo mi fa male. Perché dentro calcolo a costo, è vero. Io calcolo tutti, considero tutti i giorni come se ci fossero tutti. Sì, eh, le, però in realtà se io faccio il get di una cosa che non esiste dovrebbe restituirmi... Ah, sono scemo io, scusate. Le unità.get restituisce un null che di per sé è legittimo, non dà un'eccezione io faccio un get in una mappa di un oggetto che non esiste e mi istituisce null il problema è che questo null io cerco di metterlo in un double che non è un oggetto ma un tipo primitivo se avessi messo double con la D maiuscola l'eccezione mi l'avrebbe dato sulla riga successiva quando cercavo di usare il valore invece qui cerca già subito di, di estrarre il valore quindi da nulla a double da eccezione quindi sì la, la ragione è quella no? che non tutti i giorni sono presenti ci sono, beh, se lo vediamo anche nel metodo dato mancante non pervenuto dicono la televisione no? quando dicono che è un determinato valore in una città oggi non è disponibile quindi non ci sono tutti i dati allora come fare a tenerne conto eh... se ho se c'è un giorno in cui i dati mancano, ignoro quel giorno. Quindi, in qualche modo, è come se l'umidità fosse zero. E questo mi fa mi tutti i calcoli, eh, perché se l'umidità è zero mi dà un grosso premio in termini di costo, però altrimenti non saprei come fare. Se noi escludiamo a priori i giorni in cui c'è almeno un dato mancante, allora dovrei cambiare tutta la mia impostazione della ricorsione, perché non è più vero che vado da 1.30, vado su un insieme di giorni che è variabile in funzione di quali dati ho. Quindi la cosa più, più breve per risolvere il problema del null pointer, grazie per il suggerimento, e comunque arrivare alla fine dell'esercizio, è di salvare questo come oggetto, e questa mappa le umidità perché già contiene oggetti quindi la mappa non ha problemi e quando cerco di usare una cella della mappa che non ha nulla allora a questo punto mi chiedo se l'umidità è diversa da null allora faccio questo conto se no Se no, non so. Posso essere ottimista e dire, vabbè, se no, non ho il dato è con se l'unità fosse zero. Oppure se sei pessimista e dire se non dato, mm. ho il dato è con se l'unità fosse 10. Proviamo a mettere 100 Quindi un commentino. Se manca il dato, ipotizzo il caso peggiore. Allora, con questo non dovrebbe perlomeno più piantarsi. Allora, torniamo a aprire calcola ok, qui la ricorsione sta lavorando è riuscito a ottimizzare un po' eh. quale complessità ci dobbiamo aspettare noi abbiamo un livello di ricorsione pari a 30 in cui in ciascuno di questi livelli potenzialmente proviamo tre città diverse. Ok, quindi sono um, 3 elevato a 30, un po' meno perché quando superiamo la metà del mese in realtà non, non proveremo più tre città ma solamente due perché una sarà esaurita mm. probabilmente. No, sapete che abbiamo il limite massimo di 12 volte. ci vorrà un po' di tempo lui sta provando tutte le alternative non si sta piantando direi quindi si tratta di aspettare tre. che lui finisca qualche qualche miliardo di combinazioni diverse probabilmente la forza bruta così com'è non è troppo efficiente in questo caso, in più sappiamo già che la nostra procedura ha delle inefficienze interne perché andiamo a scandire delle liste eccetera, quindi non è il massimo delle prestazioni. Allora in questi casi cosa possiamo fare? Allora uno potrebbe dire beh mettiamoci a... Eh, ottimizzare questa procedura perché mi accorgo che è lenta perché mi accorgo che andrebbe fatto probabilmente in modo diverso un modo potrebbe essere no, quello di evitare di fare ricorsione quando ho già delle soluzioni migliori non l'abbiamo già fatto in qualche esercitazione, fare un po' di branching eh, un po' di bounding, scusate in cui nella procedura di ricerca non faccio la ricorsione se il costo parziale che ho finora fosse già del costo migliore trovato finora, quindi faccio un po' di cose di questo genere ma questo richiederebbe del tempo no? noi adesso siamo in una situazione in cui la lezione è finita cioè l'esame, il tempo dell'esame è quello finito come faccio a testare se gira o no? se è giusto o no? lo faccio su un mese corto facciamo finta che il mese sia più corto ricordatevi che all'esame questo non, non mi deve preoccupare all'esame non andiamo a valutare lì in solita stante se gira, se funziona, se mi dà il valore corretto all'esame andiamo ad analizzare il codice no, l'algoritmo che avete usato, eccetera quindi se non riuscite a, farlo girare, se riuscite a farlo girare completamente bene ma se no non è di per sé grave o gravissimo allora per poterlo testare vediamo se la, funzione, se la procedura ricorsiva perlomeno funziona come faccio a, farlo, a provarlo? Vabbè, anziché su 30 giorni lo facciamo provare su 10 Allora, farlo provare su 10 significa andare a modificare per prova il numero massimo di visite che non è più 12 ma diciamo che è 4 3, 3, 3 fa 9 siamo 4, massimo 4 visite per città e poi l'altra cosa che dobbiamo fare è di dire che l'ultimo giorno del mese, mi ha fatto tanta fatica per calcolarlo, ma non lo usiamo, e usiamo al suo posto 10. È una prova. Dico la ricorsione che il mese è lungo 10 giorni, e dico che la ricorsione è che ogni città può essere usata al massimo 4 volte. Allora, se funziona così, sono ragionevolmente sicuro che aspettando qualche mese di lavorazione, funziona anche con 30 giorni, ma perlomeno una base di partenza con cui fare poi le ottimizzazioni che mi servono. Allora, vediamo se funziona. E beh, qualcosa ha fatto. 1061, 1060, 1036, 1027 ha ridotto il costo e che cosa ha trovato? Ha trovato che il giorno 1 Milano, Milano, Milano, Milano Genova, Genova, Genova, Genova, Torino, Torino un po' quello che sospettavamo che la soluzione ottima fosse spostarsi il meno possibile se qui tanto stiamo giocando se aumentiamo di molto la penalità dei punti umidità, eh, diciamo anche di 100. può darsi che la soluzione ottima sia diversa. Torino-Torino, Milano-Milano, Genova e poi ritorno a Torino, perché chissà che variazioni di umidità ci sono state, che Abbiamo fatto sì che convenisse, visto che abbiamo una penalità per l'utilità che è 100 volte di più alta di quella di prima, allora comincia a entrare. Eh, ovviamente vedete che anche i numeri qua sotto sono molto diversi. Ok, quindi siamo abbastanza confidenti che questo algoritmo non è il massimo dell'efficienza. Ma su un problema di dimensioni ridotte, arriva e mi trova l'ottimo. Poi da qui in poi comincia tutto un altro capitolo è eh, di capire come farlo funzionare su problemi di larga scala che non, come dicevo per l'esame se ci riusciamo bene se no non è la parte diciamo così, fondamentale doverci riuscire perché non sempre ce la si fa nel tempo disponibile perché a volte dovremo proprio magari a volte ripensare all'algoritmo, ricominciare da capo, ma fino a quando non arriviamo alla fine non possiamo sapere se avremo bisogno di. No? Quello che, sempre, quello che diciamo sempre <ride> prima, cerchiamo di arrivare al fondo con una funzionalità completa. Una volta che abbiamo funzionalità completa cerchiamo di capire se funziona correttamente se, e poi se è efficiente, quanto è efficiente e quanto è scalabile. ma Questo richiede poi dei tempi sicuramente più lunghi. Ok allora io qua mi accontento, sono felice di questo, eh, ci saranno stati molti meno battiti del previsto eh, Vado solo a rimettere a posto mentre facciamo l'intervallo le istruzioni che abbiamo commentato per riportarla su 30 giorni, in modo che poi chi vede, abbiamo la versione probabilmente ufficiale del programma che sappiamo che ci mette troppo tempo di calcolo. Nel frattempo possiamo approfittare per l'intervallo.